Non è così, non è un visage. Io ho visto le montre, le visage. Dunque, le carmine sono fatte. Non è grave. Ma non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è in chi in, in miam Pretigi ghi santawe kai ancora mine usi spor la medito serio do o mi penso sprila concepto de energio char shaina Persona, almeno mi me, Preter attentas la factum che mia energia relata all'emotio n'estas in fina c'è estas homoi che chiui... mi dirò Forprenas la energia, che è la donna dell'emozione, e emotion, in generale, in uh, sana e in sana, e in sana e in sana, in sana, e in sana, e e a tempesta por rompitiu in rilato no vidu minesias mi lasas nin alla medito alla conmeditato resto con ni tanko Saluto. Kai Bonvelon, Agnienova, Samenhofa, Medito. Ho di mi volas legi Kai Mediti con vi, sur Kai Kai Vortoi, Chiui Aperis en la gazetto La Esperantisto en la Jaro Mil Occent Naudek uno. Temas pri long articolo, chi estitolo estas Esperantistoi Vastigantoi. Nidirintus. Dis vastiganto, e mi pensas, Kai estas parto, commence della pagio cent dec 1 unu... Qui altiris mian attento. Scribas zamarof. Ni ne estas tiel optimismaj. hane Ni ne estas tiel optimistaj. Por credi che tia grandega nombro, estos effettive atingita en tia mal longa tempo. La nombro chiuni atingos effettive estos multipli mal grande. C'è inter la grande amasso, de inscribita i homo e de diversa i caracteri, trovigios sen dube multa e chiui plenumos sian promesson, né in la desirita forma, né accurate. Ao fazil anime tutte gin ne plenumus. Cai ciu aparta man a curatulo en portos grandegan mal grandigon en la attendatan nombron. Do temas pri la promesso lerni la lingua se aliai milione lernos. Cai il nizias trebone. Citiù promesso ne effettivigis, sed punto estas alia, l'homi. Zamenhof n'estas naiva, char li che estas homui cui inscribas sian nomon en petition per esempio, tutte faccine anime, leggere, senza o pensi. No, n'idea vas la pensi per la signifio della nombroi. C'è un elemento che forma il nombron, facte estas homo, estas persona, che Cai... è neciui. Estas egalai la la engaggio, la intenso, la aula accuratezzo. Do scena salmi che ke, il foie ni fidas tremulte e la nombroi de homoi rilate alla feroi sed nene consias tro pri la vera consisto de tio. Nome nine conscias pri la differenzoi inter la diversai. homoi Chiam ili farigias. Puncto in. En Linio lineo. Kai fin fine. Aro. Au nombro. Duncan provia attento, Gis Morgaud, Kai Chi El Chiam,